domani è capodanno ed essendo capodanno domani da domani sera quindi sabato e domenica abbiamo il dovere morale di vedere il re di questa, di questa festa e mangiarla nel giorno in cui Dio comanda di mangiarla E rimonini. melograno melograno che lo troverete in ogni occasione in cui Dio parla della non corruzione l'uomo è corrotto dal peccato melograno è L'unico frutto, e ricordiamoci sempre che quando tagliamo il frutto e verdura abbiamo dei coltelli apposta, decidete voi il colore, se cioè nero, blu, giallo, verde, ma devono essere sempre quelli e lavati a parte il melograno è quel frutto che prima di mangiare dobbiamo fare, no? Per quale dobbiamo fare la, la barcat che adesso faremo quando lo mangeremo e è un frutto che non marcisce. Sono due i vegetali che non marciscono nella Bibbia. Uno non si può mangiare che la cazza, il legno di acazza scuro, nero. Uno non si può mangiare che la cazza, il legno di acazza scuro, nero. È l'unico legno, con quale viene fatta l'arca santa, che non è aggredibile dai parassiti cioè le tarne, tutto ciò che può rovinare il legno nella caccia non arriva assolutamente il melograno è l'unico frutto e questo è un frutto dell'albero, dell'ez, del monim che non, ha, non va male ha un'altra proprietà importante per chi ha problemi di stomaco, gastriti, ulcere questa buccia bianca va messa a parte si riesce tranquillamente a lo sapete benissimo a dividerla dai chicchi di grano. I chicchi di grano li possiamo, il melagrano, possiamo metterli e li mettiamo di fatto. Attenzione perché ci si può sporcare in questa bacinella, vedremo perché. questa scorza che è amarissima per persone che hanno problemi di stomaco questo è un cicatrizzante potentissimo fa molto molto molto bene siamo di fronte a un frutto che viene mangiato domani sera, sabato, il grande pranzo, il capodanno quindi buona rosh Hashanah a tutti quanti lo si mangia perché viene evocato in questo periodo ma anche la buccia per chi ha effetto, problemi di stomaco mi raccomando questa, questa parte interna bianca che è molto amara, questa qui fa molto bene anche a scopo preventivo per mal di stomaco, acidità di stomaco e addirittura anche buccia vi posso consigliare dopo aver eh, così sgranato un attimino nel grano di usare due elementi domani fondamentali nel pranzo di domani il miele ovviamente il miele da caccia sarebbe ideale per i vini no? che abbiamo detto prima setim almeno 4 occhiai di yogurt e poi cominciare a schiacciare in parte il chicco meno grande per ottenere anche quel colore rosa molto accattivante Mi piace molto anche ai bambini peraltro voi avete anche dei figli dei nipoti perché no ed ecco molto valuto da e lui non melecova a Ezio ecco a questo punto vi saluto vi auguro un buon capodanno e domani a Dio piacendo verso domani sera ci sarà cedere, un piccolo cedere con alcuni elementi, alcune delle pietanze tipicamente di Capodanno e quindi insieme a voi e insieme faremo questo pranzo di Capodanno. Perché è importante? Perché mangiare ciò che viene comandato nel momento in cui viene comandato, da un po' come succede per Pesach con l'agnello eccetera eccetera, beh diciamo che ci porta all'interno di una tradizione almeno pentamillenari. Vi saluto, vi ringrazio e a domani per le pietanze da fare per il giorno del Capodanno. Buon Capodanno a tutti!